Il mio primo ricordo è in sinestesia. Ehm, ricordo in realtà non era esattamente nell'ufficio di sinestesia, ma era durante una trasferta in Germania e eravamo seduti a un pub con due miei colleghi e stavamo mangiando una cotoletta impanata e sorseggiando della birra fredda. Era stata una gran serata, passate a dire sciocchezze l'una dopo l'altra, ci eravamo divertiti. Ciao, sono Lorenzo De Marchi e sono sviluppatore Android in sinestesia. La mia giornata tipo di sinestesia è davanti al computer. Cerchiamo di organizzare i progetti, di organizzare i task da portare avanti per i vari progetti. Dopo la parte organizzativa dei task, ognuno è indipendente sul proprio task e porta avanti quello che deve fare. Dopo un po' di tempo ci possiamo confrontare su tool come ad esempio Slack per ehm, la finalità della giornata. Eh, questo fino, avanti, fino alla fine della giornata lavorativa e nel mezzo tutto quanto viene inframmezzato magari con qualche pausa, qualche caffè, qualche discussione su eh, tecnolog tecnologie, architetture o vari argomenti. In sinestesia ho imparato principalmente a lavorare sulla clean architecture condividendo ogni istante con i colleghi e un continuo confronto con loro. Ho imparato anche che i ritmi frenetici non fanno bene i progetti ed è bene lavorare con tutta quanta la calma e un approccio metodico. Lavorare nella factory significa condividere delle passioni e aiutarsi l'un l'altro. Ma con lo smart working è cambiato, sono cambiate tantissime cose. Sicuramente si ha più tempo per organizzare tanti aspetti della vita, tra cui accompagnare i figli a casa, accompagnare il cane a fare un giro, oppure preparare la pasta della pizza per la cena. Ad esempio, al mattino preparo il pulish, che sarebbe metà farina e metà acqua. Faccio le 4 ore di sviluppo, intanto la pasta lievita. A pranzo ristendo e rimpasto la pasta con altra farina e faccio la lievitazione in teglia. Così alle 18 posso condire la pasta con pomodoro, e mozzarella e origano e la sera mangiamo pizza. Il mattino è il momento di risveglio in cui faccio la doccia, preparo la colazione, in cui la mente è fresca e distesa. Per me la tecnologia sono tutti quei nuovi tool che arrivano a disposizione di tutti e servono per migliorare gli aspetti della vita quotidiana. Oggi sono davanti a un monitor con una tastiera che pigio dei tasti, però nel mente penso. Venite in sinestesia, è divertente e si imparano un sacco di cose.